La Wisp da oltre dieci anni al fianco di Save the Children per contrastare e prevenire la povertà educativa. Oggi abbiamo testimoniato una collaborazione importante, socialità, sostegno allo studio, attività creative e ricreative, ma soprattutto per un'associazione come l'UISP la centralità delle attività motorie, della cultura del movimento, delle attività sportive. Sono sicuramente ingredienti fondamentali per le attività del Punto Luce di Genova. Una collaborazione che sicuramente andrà avanti nel tempo, una collaborazione importante in un momento storico come questo. Cioè letteralmente da mettere in moto un paese, ripartiamo dai nostri bambini, ripartiamo dai nostri ragazzi e le attività del Punto Luce ne sono, credo, una grande testimonianza, uno strumento di crescita, di vicinanza non solo ai ragazzi e ai bambini ma soprattutto anche alle loro famiglie.